1922, fondata l'URSS 2002, stromboli terremoto fa staccare due rocce dalla sciara del fuoco 1997, muore Danilo Dolci commenta il fatto del giorno Omar Monestier direttore del Messaggero Veneto muore Saddam è la fine di una dittatura sanguinaria, ma non è ancora finita.